Salve a tutti, sono Fabrizio Forzoni, responsabile nazionale della struttura attività Equest e cinofile UISP e anche nel ruolo di presidente regionale UISP Umbria. Eh, lavoro con i Cavalli da una vita ormai, fin da piccolo, fino a che mi ha portato a fare questa sperimentazione nel tempo che eh, vi andremo a presentare con queste puntate in collaborazione con Ecopneus e Fiera Cavalli. Con me al mio fianco, Antonelli Camilla. Ciao, io sono Camilla Antonelli. Eh, sono la responsabile regionale del settore equestre cinofile WISP e oltre a ricoprire questo luogo sono la proprietaria insieme al, al mio compagno di un maneggio in Umbria, ad Umbertide, quindi siamo a contatto con i cavalli tutti i giorni, lavoriamo tutti i giorni con loro. Bene, appunto, come dicevo prima e ringraziamo Chiara Cavalli che ci ospita su questa piattaforma web, andremo a parlare del benessere del cavallo insieme ai professori dell'Università di Perugia eh, e anche su temi legati a quelle che è la salute appunto, del cavallo e la riabilitazione. Andremo di quello che è sport, ma soprattutto eh, su focus e incentrati su quello che è l'allenamento del cavallo. Mi viene il lavoro alla corda, il passo, il trotto e il galoppo, che tanti testi sono stati scritti su queste argomentazioni. E poi un focus molto importante che noi puntiamo molto è quello della community, perché sono tutti i racconti che vengono dal territorio raccontati da, da voi stessi, da tutti noi cavalieri molto semplici. Fabrizio, potresti spiegarci perché Ecopneus e Wisp hanno deciso di creare questi sette appuntamenti di cavalli online? Sì. Come no, lo spiego subito. Sono sette appuntamenti appunto perché, come dicevo prima, in fase pandemica Fiera Chiara Cavalli è stata sospesa, un anno e mezzo di sospensione. Quindi è vero che ci sono stati degli appuntamenti online, Facebook, che tutti sappiamo, però cerchiamo di accompagnare tutto questo periodo che ci siamo lasciati purtroppo, non per volere nostro, ma per volere comunque... Eh, purtroppo della pandemia e raccontarvi quello che in questo periodo a livello di ricerca è successo e quindi riproporci per il prossimo appuntamento che sarà novembre 2021. Okay. Sono sette appuntamenti da maggio a novembre con un solo una volta al mese. Con Giugno sono due appuntamenti per questioni di tempo, quindi avremo un appuntamento all'inizio e uno alla fine di giugno. Okay. Grazie Fabrizio. Prego. Io volevo ricordare che comunque sarà a disposizione del pubblico un indirizzo mail dove potete fare anche domande e curiosità, dove vi risponderemo singolarmente uno a uno, che è benessere del cavallo, A questo punto, io lascerei la parola all'ingegner Giovanni Corbetta, che è il direttore generale di EcoPneus, che per primo ha creduto fortemente nel valore del riutilizzo del PFU nei campi di equitazione. E quindi, chi meglio di lui ci saprà raccontare le motivazioni e nell'attività nell nata appunto da, questo, eh, da questa partnership Ecopneus, wisp e Università di Perugia, Facoltà di Veterinaria. Questa è una bella storia, nata dieci anni fa quando abbiamo cominciato a muovere noi di Ecopneus i primi passi sul tema della gestione dei pneumatici arrivati a fine vita e quindi la raccolta e il trattamento di questi oggetti rilasciati dai veicoli quando il pneumatico più non può funzionare. Ci siamo imbattuti in WISP, che in effetti io poco conoscevo, ma che ho scoperto essere un soggetto di grandissimo valore, di grandissimo interesse per noi. WISP teorizza e applica e implementa quotidianamente aspetti di trasparenza, di correttezza di comportamento, di etica di attenzione al cittadino, di attenzione all'interesse generale più che a quello individuale. Bene, tutto questo coincideva molto col fatto che noi sentivamo alla partenza gli oneri di dover organizzare un sistema di gestione di una massa imponente di rifiuti in tutta Italia, cioè dei primati a fine vita, nell'interesse comunque sempre del cittadino e dell'ambiente. E abbiamo lavorato molto insieme, cominciando dagli sport più, eh, più tradizionali, che già in parte accoglievano gomma riciclata, quali ad esempio campi di calcio, piste d'atletica, pavimentazioni di palestra, campi di pallavolo, pallamano, pallacanestro. Bene, lì è stato come dire, un continuo e una crescita interessante, tra l'altro anche con interventi particolari in alcune sedi che avevano delle valenze anche sociali, oltre che sportive ed ambientali. Confesso che non conoscevo che anche i cavalli hanno tanti problemi e tante necessità simili all'atleta all umano. Il cavallo non deve scivolare, deve essere saldo sulla, sulle sue gambe quando fa le sue attività sportive, deve poter riposare bene, deve poter essere ben trattato da un punto di vista igienico. Ebbene, abbiamo visto che la gomma riciclata rispondeva a tutte queste caratteristiche, ad esempio eliminando la polvere che la sabbia genera quando il cavallo si muove, trotta, galoppa sopra la superficie in sabbia. Abbiamo visto che certamente non scivola quando ha dei corridoi o, dei, o delle pavimentazioni in gomma riciclata che eh, tengono salda eh, la zampa dell'animale. Dell Abbiamo visto che eh, in alcune sedi, ad esempio nel Cemivet di Grosseto, il centro veterinario militare dell'esercito, ambulatori sale parto con pavimentazioni in gomma sono molto più facilmente pulibili e sono più facilmente eh, manutenibili da un punto di vista batteriologico. Quindi ci siamo accorti che questo, questo materiale portava grandissimi vantaggi a un mondo enorme, grande, fatto di appassionati, di cultori, di esperti che ruotano intorno al cavallo. Certamente le migliaia e migliaia di appassionati eh, devono sapere che grazie a questa gomma riciclata possono dare ai loro animali veramente un benessere che non è facilmente raggiungibile con altri materiali e oltretutto questo benessere deriva comunque da un materiale già disponibile, è un materiale che è qua da noi perché deriva dalla lavorazione di pneumatici, non richiede importazioni e anche in termini di bilanci ambientali, essendo una gomma già predisposta, c'è un risparmio nella CO2, c'è un risparmio nell'acqua, c'è un risparmio nell'energia necessaria e quindi è veramente una soluzione win-win. Ora torniamo sul campo per parlare di un'esperienza che si chiama Cavalgiocare che ci illustrerà proprio Fabrizio. Comprende l'interlocuzione del cavallo da parte di adulti e bambini attraverso il gioco. Impariamo a conoscere e a rapportarci con questo animale giocando. Dobbiamo ringraziare tutti i circoli ippici Wisp che adottano questa filosofia equestre e principalmente il centro ippico La Casella che si trova a Suvicilli, in provincia di Siena, per averci fornito le immagini del video. Cavalgiocare nasce negli anni 90 con il contributo di esperti in vari settori e discipline allevatori, istruttori equestri ma anche professionisti del movimento delle discipline circensi ed elemento di grande importanza da pedagogisti dell'età evolutiva. Viene messo a punto un vero e proprio metodo trasferibile e replicabile attraverso corsi di formazione. Scelto il nome Cavalgiocare nel 2001 viene registrato il marchio con un disciplinare. Iniziano le prime attività formative riconosciute dalla WISP che sono andate avanti fino ad oggi e che hanno portato alla nascita di numerosi centri cavalgiocare in varie regioni italiane. In cosa consiste cavalgiocare? Nel 2002 viene pubblicato il libro di Cavalgiocare per far conoscere il metodo che ha come sottotitolo l'arte di educare al fascino del cavallo con il gioco in movimento ed è proprio in queste parole che ritroviamo il cuore pulsante di Cavalgiocare prima di tutto il gioco che è uno dei più potenti strumenti didattici a nostra disposizione se ben condotto senza il timore dell'insuccesso stimola la creatività, crea coesione porta benessere e sviluppa abilità motorie anche complesse. Cavalgiocare è adatto a tutti i giovani e giovanissimi e si rivolge sia ai bimbi più atletici sia a quelli con maggiori difficoltà motorie o emozionali. Aiuta i timidi e gli insicuri accrescendo l'autostima e controlla gli impulsi emotivi dei più vivaci. Gli obiettivi e i risultati educativi di cavalgiocare sono favorire una migliore conoscenza di sé e del proprio corpo attraverso il gioco, il movimento e il contatto fisico con il cavallo. Conoscere il cavallo, comprendere il suo comportamento, le sue esigenze e il suo linguaggio. Stimolare l'empatia e il rispetto per le esigenze del cavallo e dei compagni di gioco. Il cavallo è il motore di Cavalgiocare, è uno stimolo a fare meglio, ad imparare sempre cose nuove, affinando le proprie capacità motorie per diventare più leggeri, più coordinati. In Cavalgiocare niente si impara o si sperimenta a spese del cavallo, ma con il cavallo. È stata scelta per il raggiungimento di questi obiettivi, tra le discipline equestri, quella del volteggio ludico in quanto ritenuta la più vicina ai principi ispiratori del metodo. Il cavallo è un essere misterioso ma amico. Gli operatori cavalgiocare accompagnano i bimbi alla scoperta di questo animale meraviglioso che non parla, li aiutano ad avvicinarsi a lui con rispetto, in sicurezza, e li abituano così a comunicare e a comprendere i diversi da sé. Giocare condivide e si impegna inoltre a diffondere la Carta dei diritti dei bambini nello sport emanata dall'UNESCO. L'Università di Perusa dal 2013 collabora con Ecopneus e WISP per valutare quelle che sono le innovazioni della gomma riciclata per il benessere del cavallo e del binomio. Oggi il professor Marco Pepe, eh, professore ordinario del medicina Veterinaria di Perugia, ortopedico, ci illustrerà eh, le, que quelle che sono le zoppie. Le zoppie sono un argomento molto caro e molto legato a noi amanti dell'equitazione, perché purtroppo sono un problema molto ricorrente nei nostri amici cavalli. Mm. La prevede un'attenta conoscenza dell'apparato muscoscletico del cavallo chiaramente questo inizia con un esame statico come potete vedere da queste immagini caratterizzato dalla individuazione di anomalie, eh, di anomalie conformazionali e di alterazioni dell'apparato muscolo-scheletrico. Questa fase poi è seguita da un attento esame di tutte le strutture sia articolari che tenodermiche con la palpazione, i test di estensione articolare e di flessione articolare che ci permettono di individuare delle zone di dolorabilità localizzate in dei punti specifici sempre dell'apparato locomotore. Anche per gli arti posteriori quello che avete visto per gli arti anteriori si ripete con una certa metodica e precisione. Infine questa fase di palpazione manuale nella mia esperienza viene terminata con la palpazione della schiena, il tratto toracolombare ed infine il tratto cervicale. Fatto questo attentamente eseguiamo la palpazione del piede utilizzando una tenaglia da palpazione. Successivamente iniziamo con l'esame dinamico. L'esame dinamico inizia con l'osservare il cavallo prima a passo e poi al trotto su una superficie di circa 20-25 metri, se possibile compatta, osservando l'animale sia da dietro, sia diciamo, di fronte, quando si avvicina verso noi, per valutare la presenza di zofia dell'arto anteriore, come in questo caso, o del posteriore, quando si allontana. La fase successiva prevede la valutazione del cavallo in volta, sia sul terreno morbido che sul terreno duro, a mano destra, e a mano sinistra e questa differenza sui terreni ci permette di differenziare un po' alcuni tipi di zoopie che sono più evidenti sui terreni duri rispetto ai terreni morbidi e viceversa. Infine è importante ricordare che non tutti i cavalli sono abituati a trottare in volta alla longia quindi per questa tipologia di cavalli, soprattutto per i cavalli da corsa, questo step viene saltato completamente. Dopo aver effettuato eventualmente dei test di flessione, la cosa importante è quella di poter localizzare la zoppia con delle anestesie diagnostiche, la sede esatta della zoppia. Per poter fare questo, dopo preparazione chirurgica della parte da inoculare, appunto, iniettiamo un anestetico locale e con l'anestetico locale cerchiamo di desensibilizzare completamente l'area interessata dall'eventuale eh, zoppia e quindi sede di dolore. L'esempio è il filmato che state vedendo, dove c'è un cavallo molto zoppo all'anteriore destro, prima dell'anestesia e subito dopo l'anestesia, dove potete vedere che è scomparsa completamente la zoppia. Oggi per la valutazione delle andature... Ci facciamo aiutare anche da sistemi tecnici più complessi come dei sensori inerziali che ci permettono di individuare più specificatamente dov'è la zoppia ed anche spesso la tipologia di zoppia. Una volta condotta la parte clinica ci rifacciamo poi all'ausilio della diagnostica per immagini, quelle di primo livello come la radiologia o fame ecografico ed in caso anche di esami più complessi come esami di risonanza magnetica o esami tomografici o scintigrafia nucleare che ci permettono anche in questo caso di avere un quadro molto dettagliato di quelle che sono le cause dell'aziofia. Percorso Percorso poi la fase diagnostica terminerà con quello che è la terapia che può essere di diversi tipi. Questo del professor Pepe era l'ultimo contributo di questa puntata. Grazie per averci seguito fin qui e vi diamo appuntamento al 7 giugno alle ore 19.30 sempre sulla piattaforma Fiera Cavalli. Che ringraziamo per l'ospitalità. E nella prossima puntata vi parleremo di una, una nostra puledrina. Dico nostra un cavallo è scritto Wisp. Una, una puledrina social. Andremo a visitare quelle che sono le strutture delle università eh, facoltà di veterinaria di Perugia. E avremo anche un appuntamento con una amazzone che non vi svelerò il nome. Vi ricordo il nostro indirizzo email dedicato, Benessere del Cavallo, chioccip.it dove potrete scriverci e mandarci le vostre foto che poi pubblicheremo. Grazie e ci vediamo il 7 giugno. Ciao, ciao a tutti!